Onofrio ciao. Catarchio, grandissimo docente dell'Accademia delle Arti di Bologna, grandissima artista, ha contribuito anche alla ciao, funzione ciao. e alla realizzazione eh, di grandi fumetti a cominciare da Nathan Never e mi faceva piacere iniziare con te Onofrio, veramente un piacere di vederti e di ascoltarti perché per come ti ho conosciuto sei la prova vivente di come il passaggio dall'analogico al digitale sia assolutamente possibile eh? nel senso che una persona un artista come te che si è innamorato in giovane età delle arti diciamo attraverso gli strumenti analogici e che è stato assolutamente disinvolto poi nell'abbracciare le opportunità comunicative digitali che però come si diceva dal, dal titolo di questa trasmissione dipendenze disinformazioni distrazioni e soprattutto mi dicevi che ti faceva piacere parlare soprattutto dell'aspetto delle, delle distrazioni io cioè qualcosa da raccontarci dico bene a te la parola ma sì allora innanzitutto grazie per l'invito e per um... E per questa per la possibilità di fare questa chiacchierata in realtà allora io eh, insegno in accademia e insegno questa materia che si chiama arte del fumetto che da un po di tempo è entrata come un virus nelle, nelle accademie insomma nella forma istituzionale dell'istruzione artistica um, ad alto livello e, e quindi naturalmente sono anche come potete vedere eh, alle mie spalle, eh, anche uno che i fumetti li fa, in questo caso in analogico, ma in, ehm, ma in qualche modo per motivi anche professionali io mi sono dovuto adattare quasi subito al, al digitale. E, ed è per questo che io ringrazio Enrico per ehm, per aver definito agile il mio passaggio dall'analogico al digitale, soprattutto in un frangente come quello ultimo, recente, della, della pandemia, che insomma, in qualche modo ha costretto, bene o male, tutti ad adattarsi con eh, anche una certa urgenza all'aspetto... Oh, della comunicazione digitale, della trasmissione digitale, nel nostro caso da insegnanti con la didattica a distanza. E eh, il passaggio, come dire, rapido, fluido a questo tipo di um, adattamento al digitale per quanto riguarda la didattica, almeno nel mio caso, è dovuto al fatto che in qualche modo, eh, da autore di fumetti e in qualche modo... Um, come dire, eh, anche da insegnante, perché comunque non era completamente mh, trascurato l'aspetto del digitale, della comunicazione con i ragazzi, con gli studenti. Certo. Eh, io ho, ho trovato abbastanza fisiologico, anzi diciamo che ho anticipato i tempi, Insomma, quando, quando è successo tutto, agli inizi di marzo ho cercato di contattare i ragazzi, oltre che eh, istituzionalmente, per quel poco che si era messo in piedi all'epoca, io l'ho fatto direttamente sui social cercando di, di, di, di contattarli e in qualche modo di tenere aperto il canale fino all'ufficializzazione del, delle lezioni a distanza, all'adozione della, della piattaforma BIT um, e all'attrezzarsi eh, in base alle possibilità offerte da... Da questa piattaforma. Le distrazioni. Per me il digitale è una componente eh, di un certo insomma che si prende una certa per una buona percentuale del, dell'aspetto del lavoro, nel senso che, sebbene io lavori su carta e quasi tutto viene poi rielaborato in, in digitale. Tutti i miei contatti avvengono in digitale, io ho lavorato con, con editori stranieri, americani, francesi, europei e tutto ciò è avvenuto appunto tramite, tramite computer per via digitale, a parte le varie comunicazioni via mail eccetera, ma tutto il resto, anche dalla la colorazione di certi fumetti è avvenuta, io lavoro in bianco e nero, avevo un un ragazzo messicano che li colorava per la Marvel e stava in Messico, per cui a prescindere dal fuso orario, che era l'unica eh, cosa che interveniva, nel senso che per lui era l'alba, per me era notte, era ora di andare a letto, ci facevamo compagnia in, in pratica mentre lui colorava, io gli davo delle indicazioni oppure gli chiedevo delle correzioni, delle sistemazioni alle tavole che io avevo, ai, ai disegni che io avevo preparato. Poi naturalmente c'è tutta una faccenda, come dire, di networking che avviene in digitale con persone che tu non hai quasi mai conosciuto eh, di persona e che, che, e, e, e che poi conosci solo in seguito personalmente, ma, hai, ma con cui hai dei contatti prevalentemente eh, via mail e da qualche tempo a questa parte... In, um, con Zoom, con Meet, con uh, delle um, e oggi con, con, Gizzi, eh? con Gizzi, con tutti quei supporti che in qualche modo ti mettono in, in presenza sebbene a distanza per via digitale. Cosa che prima, per esempio, era una roba relegata all'ambito delle mail, agli allegati e così via. Mentre adesso tu puoi comunicare tranquillamente, nel mio caso, con degli editor o con dei colleghi o con, uh, o con personaggi che, mh, che fanno parte del, dell'ambiente, cosa che mai ci sarebbe venuta prima in mente. Ci si vedeva occasionalmente alle fiere e si comunicava via mail. No, Naturalmente... ti volevo domandare, perché a me mi ha colpito tantissimo, Condividendo l'attività della docente, mi ha tantissimo come la questione della connessione della banda, no? che si è sempre frammentata a livello un po' ideologico, giornalisti, politici, ci vuole la connessione. Poi, noi docenti, rapportandosi ai ragazzi, si è toccato con mano la differenza fra avere una buona connessione o meno, sia a livello individuale che in accademia. E per cui anche questo è lì, un piccolo intento di questa trasmissione e di questa iniziativa di radiodiffusa di porre la questione dell'importanza della connessione della banda, che non può essere solo Elon Musk che ce la vendi a quel prezzo <ride> da satelliti, ora anche in Italia c'è la prenotazione, sì, sì. ma ci bisognerebbe forse un po'. Un diritto acquisito, soprattutto per quanto riguarda la cosa pubblica. Te. quali sono state le tue impressioni, testimonianze, è stato il tuo vissuto rispetto a questa cosa? Te che... e la banda. Io e la banda. Ah, guarda um, all'inizio, all'inizio, nel senso che è sempre un, um, come dire, un pericolo in agguato il fatto che la banda non sia sufficiente, che la banda non accompagni te. O gli studenti, e, e, e, e quindi sei costretto a fare come dire, a volte eh, degli interventi, delle lezioni di fortuna, sopperire col telefono ehm, e quindi niente, soprattutto da qualche tempo a questa parte, il, il, la necessità di andare, come dire, il, le due gambe, quelle creative per quanto riguarda proprio l'insegnamento, la, la, la, la didattica e l'altra gamba che è quella, come dire, tra virgolette tecnica, tecnologica che, ha, eh, che come dire, veicola questo tipo di... Mh, di comunicazione e di didattica devono andare assolutamente necessariamente di pari passo altrimenti salta tutto questo meccanismo che secondo me in futuro si sì, eh, in futuro eh, intendendo per futuro quando sarà passata questa situazione di emergenza verrà integrato bene o male volenti o nolenti all'interno della didattica cosiddetta tradizionale e quindi un supporto tecnologico affidabile e che sostenga questo tipo di flusso è necessario. E non può essere appannaggio soltanto di. Per citare Elon Musk, diciamo, Elon Musk, di chiunque si possa consentire un, um, un tipo di, di, di, di, di banda differente da quella che viene utilizzata da tutti gli altri. Insomma, più agile, più veloce, più e rispetto ai tuoi studenti la connessione, la banda è più distrazione o più possibilità di vivere l'esperienza didattica in altra maniera In percentuale o comunque insomma Allora ehm, io in, allora c'è stata tutta una prima parte che era come dire, eravamo in una terra incognita per cui sia io che loro eravamo av avventurosamente inoltrati dentro questo territorio ed è stato molto creativo. Credo che adesso si sia già un attimo stabilizzata la situazione. Io sto alternando la presenza con um, la, la, la didattica um, a distanza e... Um, trovo che come dire sì, sì, sia già abbastanza stabilizzato il, um, il canale il flusso um, e che in qualche modo comporti anche un attimo di distrazione da parte dei ragazzi intesa come dire la distrazione di quelli che fanno altro mentre ti ascoltano ma è una roba che è, è da mettere nel conto io stesso mentre lavoro uh, sto disegnando, scrivendo, ascolto, radio, sento, notiziari eh, e tutto entra nel flusso di lavoro. Naturalmente nella didattica la cosa è completamente diversa, però io vedo che per esempio i ragazzi, ma questo non è molto diverso dai laboratori che facciamo in classe, anche se io non ho modo di, di vedere ciò che stanno facendo, eh, fanno altro mentre io faccio lezione auspicabilmente nel mio caso e eh, stanno disegnando io non vedo quello che stanno disegnando ma a me già va bene il fatto che stiano disegnando mentre mi ascoltano cosa che in presenza avviene in maniera più, più discorsiva eh, e quindi c'è come dire una una interazione diversa in presenza, mentre io divento come dire l'equivalente della radio per loro e spero che passino comunque informazioni e, e, e tutto l'aspetto della, della didattica venga trasmesso. Sebbene loro siano gioco forza distratti dal, fare, dal fatto di non essere in presenza con, con il loro insegnante. È interessante questa testimonianza lo sai abbiamo fatto un ebook l'abbiamo chiamato audio sì. attivo in cui si confrontavano le voci dei ragazzini diciamo così con gli adolescenti col, con le persone mature e poi gli anziani e sì. nel prossimo eh, se credi mettiamo anche questa tua testimonianza perché anche l'ebook si chiamerà come cioè. Questa prima trasmissione del <ride> di, di digitale dipendenza di, di informazioni e distrazioni, e ben volentieri, eh, se credi, certo. facciamo sentire letteralmente la tua voce eh, che ci attrae <ride> un pochino a giocare con tutti i mezzi e canali percettivi che possiamo godere rispetto al digitale, il visuale, ma anche l'audio, come in questo caso. E quindi online con la metafora della radio, e poi invece, anche in modalità, perdonami, dico. Volevo fare una, una piccola domanda a Onofrio visto. Certo. Appunto in aula, ehm, mi chiedevo, se aveva, se avevi notato, un, diciamo a livello di performance o comunque di. Eh, livello scolastico no? di risultato uh, delle differenze o comunque dei cali mi spiego meglio magari prima del lockdown avevi una classe diciamo che avevi grosso modo inquadrato e valutato no? quindi visto un po' qual era il livello di ogni componente volevo capire se post lockdown diciamo così o comunque con la didattica a distanza c'erano state delle variazioni in meglio in peggio insomma un tuo punto di vista da questo punto di vista eh, per quanto riguarda il, come dire, il lavoro, eh, quello che io vedo eh, da parte dei ragazzi, la loro produzione, non c'è stato un, uh, uno scarto rispetto alla presenza. Rispetto al, eh, al rapporto con i ragazzi ehm, è diventato, come dire, più individuale, nel senso che io interagisco anche singolarmente con ciascuno di loro per buona parte del mio programma. Naturalmente, tieni conto, sono ragazzi che fanno l'Accademia di Belle Arti, hanno un, un certo tipo di approccio e di tenuta rispetto a a ragazzi che fanno l'università o a liceali e, e, e così via a un certo punto il percorso diventa giocoforza quasi individuale in questo caso è, è come dire ci vediamo oggi pomeriggio. Mi videochiamate un gruppo che lavora su una determinata cosa. Viene più, è, è, è più parcellizzato è più difficoltoso da seguire per quanto riguarda me. Magari per quanto riguarda loro, è un po' più mirato in certi casi. E, e devo dire che questo, come dire, in virtù di questo, probabilmente il lavoro. Eh, a distanza non, uh, non ha deluso le aspettative socio, sotto certo. è un modo, di, un modo diverso di organizzare diciamo la didattica quindi è quasi una didattica esatto. uno a uno in un certo senso quindi se vogliamo anche col vantaggio di essere un po' più personalizzata no?